Dove va? Quando è giorno là Tu luna l'uno lato di là Vorrei darti il sole ma mi scioglie l'anima Sì l'anima, l'anima Oh oh Begli alle 6, dormi vorrei, con nuovo play Che sopra lei, che singe forte Manco fosse un cocktail e poi lenta in ghiotte Se arrivo alle 6, vorrei che il giorno fosse tra le onde Di lenzuola rotte per sentirci dei Invece il giorno sale se ne forte Di tutte le volte che sogni potrei O qui vorrei, cosa darei? Per andare a spendere tutto con i miei Per bere il mondo, tanto aspetta a noi Fanculo i soldi, c'è una Polaroid Chuck per la prima, per i miei ricordi C'ho i capelli forti, quando invecchierai. Lagrime sui bolsi vedi cosa indossi E quei due peli in testa questo non lo vuoi Una per i tempi morti non voglio rimorsi Tra cani fino che un cazzo se sbaglierai Tanto che sul giusto sai che il male lo toccherai Ma piano imparerai che non è sbagliato il mondo in cui stai Che non sono gli altri solo ad odiarti Ma è solo il modo in cui tu ci stai Prendi tutto ciò che hai Gettalo sul fuoco e vai ciò che hai, già te lo e vai Un bicchiere è ciò che hai, eppure si sta bene quanto mai Quanto mai, mai Tremi tra le bare, la notte buia sai dove va Quando il giorno là, tua luna è là, tu di là Vorrei darti il sole ma mi scioglie l'anima Sì l'anima Cosa vuoi? Lo pretendo Se ciò che vuoi te lo prendo Ti prendo il mondo ma in cambio Ti stringo senza volerlo Un'altra notte al bar Se c'è una festa va Solo per farsi Vedere bella come sta ah, Col sapore di cocco che mi teletrasporti Spiaggia ad Hawaii Con la sabbia manda tu che luccichi diamanti Ha solo coi tuoi guai e all'ombra sul porto, sotto il fresco di una palma, vedo ciò che fai. Un tuffo nell'acqua, morbida ti segue, sempre spinge ovunque vai. Dormire in quei villaggi è pizzicotto di zanzara. Tutti i fiori colorati ti compongono. Collana, un pappagallo, verde e giallo, l'opera è disegnata. Ma sei sempre posata anche se sei sempre scappata.